Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta al mascarpone e marmellata di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, mascarpone, marmellata di fragole, zucchero semolato, uova, lievito per dolci vanigliato, vanillina, sale, la scorza di limone, un liquore dolce e latte. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola.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 Aggiungiamo il mascarpone ed amalgamare per due minuti a velocità 4. Togliamo la farfalla dalle lame. Ed aggiungiamo la farina, la vanillina, il latte, il liquore, il lievito, e il pizzico di sale e facciamo amalgamare per due minuti a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo del diametro di 22 cm ben imburrato. Adesso, con un cucchiaio, mettiamo la marmellata sull'impasto. Sbarighiamola sull con un bastoncino o uno spiedino. In un forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa